Ciao Sono Sebastiano con Kumiko la Sailor senza testa è proprio una mania eh I Pokémon coi Lego Erano 12.800 Questa qua dovrebbe essere Kitagawa Keiko Che per chi non lo sapesse è la gnocca delle gnocche di bambù Abbiamo raggiunto i 10.000 iscritti Peppere Per festeggiare Sebastiano Serafini In partenza per la Corea Andrà a comprare tutte le cose di Sailor che Può Con 10.000 yen nel nome della luna Sarà il regalo o miage per Seul Mafia al suo arrivo Konnichiwa. Konnichiwa. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su un nuovo video Seba e è... Kumiko Oggi abbiamo una missione importante perché andiamo Andiamo a prendere A prendere l'Omiyage per Sol Mafia di Seran Sì! Praticamente spenderemo 10.000 yen, 10.000 yen e vedremo che cosa riusciamo a comprare. Comunque questo è il video 10.000, il video 10.000 è lo speciale per tutti voi, grazie mille per essere iscritti. A questo canale, tranquilli, non è una cifra esorbitante, però per me anche poco vuol dire molto, quindi grazie mille sempre per seguire e spero che questo video vi divertirà. Siete pronti? Sì! Andiamo a prendere il regalo per yeah, papy. Yeah. come va? Come dico? Oh, vedete che sta imparando. Comunque, grazie mille. Sono contento che vi sta simpatica il comico. Qua si investono. Sì c'è un Non ha cagnittare? E è? E' un Ti di... <ride> <ride> ho chiesto, qual è l'altro personaggio preferito in Sailor Moon? Eh, Sailor Moon ovviamente, secondo me è l'unico che conosce è... <totipo> E E quello è Sailor Moon, non è? Se... Ah, Dragon Ball, da <ride> mamma mia erano 10 minuti che cantavo questa canzone ero convinto che fosse Sailor Moon e invece era Dragon Ball ah va cattà oh. ne... oh. mm -hmm. oh. sapete cosa vi dico a fine di questo video quando ci sono le schede di chiusura vi canterò un pezzettino di Sailor Moon quindi mi raccomando guardate questo video alla fine perché poi potrete sentire 20 secondi della canzone di Sailor Moon cantata da me so, praticamente gli ho appena detto che nel video sapete dove ho fatto con Lo bento non so quale esce prima comunque ne video dello bento o anche quello del hanami per i 10.000 di pasqua alla fine del video canto la canzone di una canzone dedicata ai sakura se non ve lo siete visti male correte a vedervela ascoltatevi gli ultimi 20 secondi perché sono da non perdere seba canta la canzone di sakura a cappella per voi ma quanto vi voglio bene quanto vi voglio bene. Nakano è un po la patria dei manga. Mi assomiglia? Mi sembra? Ecco qua, che mi hanno fatto anche una fanata a mia insaputa. Kumiko, va a Questa è Kumiko, adesso diventiamo oh oh, nido. Cioè, no, dai, te la. C'ha No, te l'ho detto che non è lei. No, non è lei. Ecco qui, siamo a Nakano Broadway. Praticamente è bello perché non vengo quasi mai neanch'io. io. Non macchia, ti aiuto, che che do schifo, non che te. <tell> Ok. Quindi anche lei si metterà l'impegno Per comprare un bel regalo per Sol Mafia yeah. sì. Ah, Guarda Sol Mafia che ti ha detto che vuole incontrarti Quindi vienici a trovare a Tokyo Uh, oh, che figa sta giacca di One Piece Uno di voi lo conosceva questo personaggio Me l'avete scritto nei commenti Io questa qua ho fatto una fatica per collezionare Tutti i punti dei Lawson E adesso te la vendono per 5 euro Questa è la giacchetta che ho messo nel video di Alive Se non vi siete visti il video di Alive Trey la aiutemi 3 dai scusi 3 dai 3 Ne avevamo trovati un botto ma c'è scritto che non sono in vendita Perché questa kibiusa che è così odiosa costa così tanto? Me lo spiegate? Questo qua secondo me per Soul Mafia è fantastico 3 dai 3 Dobbiamo fare Eh, se mi ha detto Kumiko che questi ce li aveva da bambina. No, oh, non hai, no? No, dai, no, oro io. Non dai, no. Io non è che ce li hai ancora, che così veniamo qua a venderli. Questa qua costa tipo 5.000 yen. Questa qua è tipo... Cos'è? Che sei l'ora è questa? Scrivetemelo nei... Ah! Questa mi sa che è l'una Che è la sua versione umana Ok abbiamo fatto i primi acquisti Abbiamo speso il 28% del nostro budget Adesso vi mostriamo che cosa abbiamo comprato Con i primi 2800 yen Abbiamo comprato questa spilletta Questo Questa sul Mafia Gatsuka sì, Perché c'è anche il lip vedete Questo sono sicuro che ti servirà Marco Perché vedete puoi anche passare il rossetto E poi questa che è Sailor Mars Perché era la Sailor che costava di meno Ok let's go on. Ok abbiamo speso altri 1600 yen Abbiamo preso Sailor Mercury Versione così E poi poi ne abbiamo preso un'altra che non sappiamo che Sailor è Ah, Satan, Satan Ma non c'era quel personaggio di Dragon Ball che si chiamava Satan? Dai, che scherzo, so benissimo chi è Questa è Sailor Ottavia Però io non ho mai capito perché non l'hanno fatta versione adulta Che sarebbe stata mille volte più picca. Comunque, andiamo avanti Abbiamo ancora 6500 yen da usare per il nostro Sol Mafia Vediamo se qua c'è qualcosa No, questa è Sailor senza gambe La Sailor senza testa Che brutta questa, è bruttissima Che è? Cioè poi c'ha la testa, cioè ha usato, ha usato il fondotinta sbagliato Questa è Ariel Chico col fondotinta sbagliato vedete cosa succede se siete una sirena e lasciate la testa fuori dall'acqua è proprio una mania eh anche qua la nostra Ariel ha sbagliato fondotinta questa Cinderella a me fa paura non poco. Cinderella? scinderella <ride> appunto scinderella è la cinderella morta quindi è scinderella abbiamo ancora 4720 yen e adesso abbiamo appena comprato questa Sailor Jupiter con il gelato in mano e poi Milord fatto donna Sailor Gamma da catena eh? だって、だからサイロ ma Shijinko Ah Shijinko? Non abbiamo niente neanche di Sailor Moon Non siamo riusciti a collezionarle tutte Ah praticamente siccome stiamo cercando di prendere una minchiata per ogni Sailor Dobbiamo essere sicuri di che cosa abbiamo preso Perché abbiamo uno scettro e non sappiamo di che Sailor è Stiamo cercando di capire di chi è questo simbolo Voi lo riconoscete? Penso che sia o Sailor Nettuno, Urano o al massimo può essere tipo Pluto Però adesso lo scopriamo Spero che non sia Sailor Saturn Bene abbiamo scoperto che era questo e quindi il simbolo di Sailor Pluto già pruto muore Ok. Ine. Allora, ce li siamo dovuti scrivere, allora la Mercury ce l'abbiamo, Mars ce l'abbiamo, Jupiter ce l'abbiamo, Atto Pluto. Ato Saturn. Dakitino ga Moon, Venus, Urano, Neptune. Chi vi usa? Ok, abbiamo 4000 yen per prenderne. Una, due, tre, quattro. Riusciremo a prendere tutte le Sailor? Riusciremo? Non ci riusciremo? Non lo so se ce la faremo o meno. Però ce la metteremo tutta. Continuiamo la ricerca. Qua sono sicuro che ce le hanno perché ci sono stato qui con Lilletta. Quindi sicuro qua qualcosa avranno. Allora abbiamo deciso di prendere di nuovo la Satur. Perché non vorrei che Soul Mafia confondesse quello del rossetto per un'altra Sailor. Poi abbiamo trovato Sailor Nettuno. E abbiamo anche Sailor Venus. Poi vorrei prendere. La cover dell'iPhone che mi aveva detto, ma non mi ricordo che iPhone era il suo. Quindi te lo porto la prossima volta. Tanto ti rivengo a trovare forse a maggio. Sorry e Chirukana? Attorre, e Chirukana? Mento! Mento! Mento! Mento! Mento! Mento! Mento! Mento! Chibiusa Non la chiamiamo Chibiusa Mentre qui si chiama Chibiusa Questa è la versione anime di Telespalla Bob Per caso Sembra, sembra la versione anime di Telespalla Bob Lo sapete dei Simpson. Eccomi qui in versione anime Non sapevo che la Nakano Broadway c'era anche un hair salon Qua se volete fare cosplay Sailor Galaxia No però non ci mettiamo anche a prendere le varie Sailor Galaxia e Minchiate varie Se no con i 10.000 yen col cavolo che ci stiamo Cioè questa dovrebbe essere Ve l'ho detto anche l'altra volta che sono stato qui Però questa qua dovrebbe essere Kitagawa Keiko Che per chi non lo sapesse È la gnocca delle gnocche di bambù Anche nella nostra classifica delle 5 gnocche più belle Se non vi siete visti il video Andatevelo a vedere L'abbiamo messa al primo posto Sarebbe questa ma non ci assomiglia Non le troviamo le altre tre. Mannaggia Vediamo se qua ci sono Mmm Mmm -hmm. <ride> come cosa arrabbia? No! No, con questa non ce la facciamo. Eh no, too much Cavolo Mi chiedo come mai tipo sailor diverse hanno prezzi molto diversi. E non è che è sempre la stessa sailor. La nostra Kumika era felicissima Oh che culo guarda quella cosa è grande Sono 1200 yen Erano 12.800 Da me dai Oh non sono in giro no Perché mi fai questi brutti scherzi che poi ci rimango male Oh che carino Cioè il te Kumiko Nani ga, dopo niente Cocco Shopping siamo persi, non sappiamo più dove stiamo andando. Ci mancano ancora tre Sailor. Cavolo, Marco, ce la odiano tutti. Chi bjusa, mica te la devo prendere. Oh. Dai, adesso la nostra Kumiko entra per vedere se c'è una Sailor Urano. Tre? Ah. Sì, ci sono. Ci non è Sailor Moon, ma che cavolo è? Sailor C'è un niteru <ride> Guarda, io sto facendo... Io veramente mi sto rinculando. Oh. Questa ha una paura pazzesca Guardate che brutta Oddio, no dai, non è brutta Diciamo che a me non piace, scusate Che fighi Il Pokémon con i Lego Per Sailor Moon abbiamo deciso di prendere le carte di Sailor Moon Ci mancano ancora due Sailor Ci manca Cibiusa e Urano Riusciremo con i pochi soldi che ci rimangono Lo scopriremo tra un po' La pannocchia Ah no, non è una pannocchia Accidenti, se era una pannocchia ti avrei preso anche questa C'è la banana questo. Oh, non so cosa serve questa. Scrivetemela nei commenti eh, e scrivetemi anche cosa pensate che sia. Cancelliamo anche Moon perché abbiamo preso le carte di Sailor Moon E adesso ci manca solo Cibiusa e Urano. Le carte, però, sono fighe, dai. Ammetti, Sol mafia che un bel regalo. E tra l'altro c'è anche dei personaggi. Che, tipo, c'è la, la regina periglia, tipo la, la famiglia, questa è la principessa Serenity del passato, la Sailor Ombra, anche. Bello! Scusate, ma che cos'è questo personaggio? È bruttissimo anche mezzo pelato, ma cos'è sta cosa? Oh, magari qualche youtuber famosa, non lo so. Sì. E abbiamo trovato anche le ultime due Perché abbiamo la Urano E anche la Sailor Chibiusa Quindi cancelliamo Chibiusa e Urano E andiamo a comprare queste due yeah. Bene quindi con gli ultimi soldi Compreremo il super gelato di Nakano Broadway Oh si chiama Daily Chico Daily Chico ce l'ho trovato su Facebook E anche su Twitter Che adesso ce lo prepara Guardate qua che ce lo prepara Ci hanno detto che possiamo fare le riprese tranquillamente Poi leggiamo che cosa c'è scritto Sono tutti gusti diversi Oh Oh. Però costa solo 4 euro, non è tanto. Tipo 4500 yen per sto gioco. Si sta già sciogliendo, oh sì, è buono. Te lo assaggio anch'io. Mm, okay. Questo qua, beige, che gusto sarà! Mm, tadakimasu. questo ha il gusto di. Mmm, Caramello Questo ha il gusto di matcha Questo è cioccolata Questo carangelo ha il gusto di melon Questo ha il gusto di Questo ha il gusto di caramello Milk Questo tipo di gelato Soft cream Ha il gusto di, di strawberry A me proprio non piace Oh mio dio Sembra la torre di Pisa Si sta un pochino spostando Ma non ci preoccupate. Dai gioco Una mia amica che si chiama Sharla, Che adesso vive in Corea Tra l'altro voglio andare a trovare anche lei Abbiamo fatto un manga insieme Se non l'avete visto Andate a vedere Sebagai ci maschina Kyokudore d'esca. Qual è la tua canzone preferita Di Sebastiano Serafini Tornado. Tornado? La sua canzone preferita è Tornado. Ve la siete mai vista, Tornado? Tra i lati Oh, sono irrabbiato. Praticamente prima il gelato ci è caduto ma non si è registrato quel pezzo. Uffi. Canaci? Screamos ammendate. Si è caduto ma non abbiamo potuto registrarlo. Comunque vabbè, cosa abbiamo comprato? C'è la ma si poi? Ne abbiamo due Poi abbiamo preso Mars Che si vede anche il culo Poi abbiamo preso Urano Quindi ce l'abbiamo tutte Abbiamo fatto molta fatica Ma le abbiamo prese tutte Poi ce l'abbiamo Kibiusa Saturn Poi ce Sailor Giove, Poi ce questo un po' a caso Poi ce l'abbiamo Vina Sailor Neptune Sailor Plutone E il rossetto di Sailor Plutone Con i Cibandai Questa è la cosa che ti piacerà di più sicuramente Sol Mafia Comunque vabbè Spero che questo video vi sia piaciuto Mi spiace che non avete visto Il nostro ice cream cadere Ma comunque vi salutiamo Grazie per i 10.000 iscritti Grazie per Grazie per I I 10.000 10 Iscritti Iscriviti yeah! Yeah! <ride> Non ha capito niente Comunque va lo stesso Spero Sol Mafia che tutta sta sailor minchiata vi siano piaciute Ci vediamo presto in Corea E un ciao ciao Ciao Ciao! ne